Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report ho alcune cose da raccontarvi, quindi senza ulteriori indugi, sigla e cominciamo! Negli ultimi giorni sui social, su Facebook, su Instagram ho pubblicato alcune immagini che eh, fungessero da anticipazione a quello che sto per dirvi adesso e immagini molto colorate come avete potuto vedere e eh, il nuovo progetto della Vertical Green Productions che posso annunciare ufficialmente è Red Random e l'eroe multicromatico che si tratta di una webserie a cartoni animati di ampio respiro rispetto a Bunker eh, ogni episodio avrà un minutaggio esteso penso una ventina di minuti e eh, nei miei progetti c'è anche quello di eh, andare oltre la prima stagione quindi avere eh, una serie con più stagioni ma come hai appena sospeso un progetto di web serie cartoni animati di ampio respiro come off e te ne vieni fuori con un altro progetto di web serie cartoni animati di ampio respiro come red random eh, sì per due motivazioni che sono strettamente legate al tema della, eh, delle tempistiche di lavoro. I personaggi saranno molto meno particolareggiati rispetto a quelli di off e quindi di conseguenza anche l'animazione la, di questi personaggi sarà molto più semplice e molto più veloce. In off c'erano dei set, dei degli sfondi, eh, modellati, animati, renderizzati in 3D, qui invece gli sfondi saranno completamente in 2D abbattendo di molto le tempistiche di realizzazione, quindi a parità di eh, grandezza del progetto qui stiamo parlando di una cura del dettaglio a livello visivo meno impattante più, eh, diciamo quasi elementare, più mh, eh, archetipica nelle sue forme, quindi molto più veloce, molto più snella da realizzare e quindi eh, questa cosa mi porta a dire che questo progetto, nelle mie speranze, eh, verrà rilasciato nel corso del 2018. Voi mi direte il 2018 fino a dicembre ci sono ancora parecchi mesi. Considerate però sempre che io lavoro da solo a questi progetti e non solo, collaboro e mi occupo anche di lavori di altra natura sia legati alla vertical green che al garage multicromatico che ad altri ambiti esterni quasi sempre in contemporanea quindi i tempi di realizzazione per quanto minori sono comunque lunghi la mia speranza, il mio progetto è comunque quello di rilasciare almeno i primi episodi della prima stagione di Red Random nel 2018 e comunque nel report e sui social vi farò sapere costantemente l'andamento dei lavori. Al momento non voglio rivelarvi troppo di questo progetto, lo farò nel corso delle prossime settimane dei prossimi mesi. Um, Un'unica un cosa la posso dire è che è un progetto che um, avrà un cast di 8 personaggi 8 personaggi cromatici e che eh, questo Red Random funge in qualche modo da thread Union visivo tra il lavoro registico alla Vertical Green e il lavoro di supporto creativo del garage multicromatico. Chi segue il garage multicromatico da molto tempo, chi eh, ha anche avuto modo di usufruire dei servizi del garage, eh, sa benissimo che il primissimo step che utilizzo nel supporto creativo è appunto quello del metodo dei colori di Max Lusher. chi non sa chi è Max Lusher, digiti su, su Wikipedia per sapere chi è questo, questo tizio in cosa consiste il suo metodo dei colori ci sono anche dei libri molto interessanti insomma è un argomento che merita di essere approfondito 8 personaggi, 8 doppiatori, io spero quindi in questo momento siamo in una fase di pre-produzione ancora un po' acerba, però insomma, i lavori procedono abbastanza bene: otto personaggi con otto doppiatori. Dicevo, eh, se chi sta guardando è un doppiatore di professione o amatoriale o conosce qualcuno. Che lo faccia può tranquillamente contattarci sia sui canali social sia sul sito sia all'indirizzo victorio.gazza.com per proporsi come eventuale proprietario più candidati ci sono meglio è quindi insomma noi ci portiamo avanti anche da questo punto di vista ci saranno comunque novità in merito nei prossimi giorni, settimane e mesi e quindi per il momento sappiate che la vertical green non è dormiente ma ha questo nuovo progetto a cartoni animati che vedrà la luce nel corso di quest'anno per quanto riguarda il garage multicromatico che abbiamo nominato poc'anzi i lavori procedono bene, sto seguendo diverse persone con il supporto creativo per artisti, molti sono interessati e mi chiedono informazioni in più, altri invece sono un po' resti a fare il primo passo perché sul sito ci sono le informazioni necessarie ma non sono così approfondite come vorrebbero, quindi la mia intenzione era quella di realizzare un video esplicativo di approfondimento sul tema nel mese di aprile, non ce l'ho fatta per motivi di tempo e quindi... Nel mese di maggio con ogni probabilità uscirà un video esplicativo sul garage multicromatico. Nel frattempo ricordo che potete eh, contattarmi all'indirizzo vittorio.gazeredgmail.com per saperne di più e per concordare un incontro di persona online gratuito, completamente gratuito, per capire che cos'è l'offerta del garage multicromatico e per capire quale sia la strada migliore a seconda delle esigenze che avete. Comunque se avete ancora qualche dubbio in merito prima di contattarmi nel mese di maggio uscirà un video che cercherà di rispondere a tutte le vostre domande ancora inespresse. E ultimo ma non per importanza l'ambito teatrale, da diversi anni collaboro con Cristian Rosa ai suoi spettacoli teatrali, però non l'ho mai pubblicizzato in ambito Vertical Green perché le mie collaborazioni si limitavano a consulenza eh, per le musiche e al messaggio dei suoni, quindi niente che potesse essere definito mh, autoriale o comunque mi arrogasse certi diritti sulla paternità dell'opera. In questo caso specifico invece l'anno scorso abbiamo realizzato insieme eh, sia appunto con la mia collaborazione in ambito di musica di suoni ma anche con la mia collaborazione per quanto riguarda i testi un monologo in chiesta su un fatto di cronaca avvenuto negli anni 80 nei luoghi che sono i luoghi d'origine miei e di Christian e uno spettacolo che ha riscosso un enorme successo riproposto quest'anno meno di due mesi fa e che di nuovo ha riscosso un buon, un buon pubblico una buona risposta da parte della stampa e di chi è venuto a vederlo. Un successo che ci ha spronati a eh, proporre questo spettacolo anche in festival eh, teatrali di settore e che vedendomi eh, partecipare in una veste un pochino più corposa rispetto al passato eh, posso definirlo un lavoro in parte anche vertical green. E la cronaca eh, teatrale di un fatto di cronaca degli anni Ottanta, quello che venne definito eh, il primo omicidio politico nell'ambito della sanità in Italia, quindi non è soltanto un fatto di cronaca locale, ma ha delle implicazioni a livello nazionale. Nelle prossime settimane la famiglia eh, della vittima di questo omicidio, che possiamo definire tranquillamente di stampo mafioso, ha, ci ha chiesto anche di eh, realizzare il video integrale dello spettacolo che avrà la mia regia e che quindi con tutta probabilità, in base anche a ciò che la famiglia eh, mi concederà di fare o meno, sarà inserito all'interno del catalogo della Vertical Green. Una puntata del report, questa un po' stringata, mi rendo conto, ma nel mese di aprile le cose che sono successe sono, diciamo, germinali e quindi non ci sono ancora grossi dettagli da poter riferire, sicuramente nelle prossime settimane e nel prossimo report ci sarà molta più ciccia diciamo riguardo gli argomenti trattati in questa puntata, nel frattempo io vi ringrazio di aver seguito questa puntata e di seguire con costanza e con affetto i lavori della Vertical Grill, ci vediamo la prossima volta, magari prima con uno speciale del, del garage, magari con un Don't Factor di Motret, magari con un'altra rubrica che sicuramente arriverà perché c'è eh, in progetto una nuova rubrica. Ormai mi sono lanciato con le rubriche video e non mi fermerete mai, eh, quindi grazie ancora, grazie del vostro supporto, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mettete un piace sulla pagina Facebook, un cuoricino su Instagram, fate qualunque cosa in vostro potere per dimostrare il vostro affetto alla vertical green, ah, il, eh, lo shop online su redbubble.com, sta macinando dei numeri non stratosferici, però intanto c'è molta gente che sta acquistando il nostro merchandising non solo dall'Italia, anche da, dalla Germania e dalle Stati Uniti quindi insomma la vertical green piano piano si sta espandendo se non altro visivamente in tutto il mondo quindi date il vostro contributo eh, come potete io vi ringrazio sempre e per qualsiasi domanda eh, potete usufruire del Don't Fuck With Motred, potete assolutamente iscrivermi su tutti i canali messi a vostra disposizione e per intanto io vi auguro una buona giornata e grazie di tutto, a presto, ciao!